Oggi vedremo a cosa servono gli hashtag e come utilizzarli per aumentare le visualizzazioni del proprio video YouTube. Ciao, io sono Cristina della Kairos Comunicazione e oggi ti voglio far vedere come utilizzare al meglio gli hashtag per ottimizzare i nostri video innanzitutto cosa sono? sono delle parole chiave che possiamo inserire all'interno della descrizione oppure nel titolo semplicemente inserendo il simbolo dell'hashtag e poi la parola e quando gli utenti faranno una ricerca per questo tag verranno reindirizzati ad una pagina che contiene tutti i video caricati su youtube con quell'hashtag quindi con quell'argomento in sostanza è un contenitore all'interno del quale possiamo inserire anche i nostri video questo contenitore aiuta gli utenti a trovare video che riguardano quell'argomento molto più facilmente ora vediamo come utilizzarli al meglio innanzitutto vediamo le cose da non fare non abusare degli hashtag la prima cosa che può venire in mente è proprio quella di utilizzare tantissimi hashtag per poter essere inseriti all'interno di tante pagine, di tanti argomenti. Le linee guida di YouTube invece dicono di attenersi ad un massimo di 15 hashtag, ma io ti consiglio di inserirne 3, massimo 4, che ovviamente devono essere relativi al tuo settore. Un'altra cosa da non fare assolutamente è quella di violare le regole della community. Quindi ovviamente non utilizziamo termini razzisti, omofobi, volgari. Queste sono cose da dover rispettare ovviamente nel momento in cui si caricano dei contenuti sul web, oltre che nella vita offline. Ora vediamo come inserire gli hashtag. Come già detto, gli hashtag si possono inserire sia nel titolo che nella descrizione. Se li inseriamo nel titolo, ricordatevi che andremo a diminuire lo spazio a disposizione del titolo stesso. Quindi da una parte potremmo togliere la possibilità di scrivere un buon titolo. Quello che ti suggerisco è di inserirli all'interno della descrizione, anche perché gli hashtag inseriti all'interno della descrizione come prima riga della descrizione vanno a finire proprio sopra il titolo in questo modo sfrutteremo il titolo per tutta la sua lunghezza e avremo uno spazio sopra il titolo dedicato soltanto agli hashtag dunque quanti e quali hashtag inserire? come già detto ti suggerisco di inserire 3-4 hashtag al massimo il primo potrebbe essere l'argomento principale del tuo canale noi ad esempio ci occupiamo di web marketing e quindi il nostro primo hashtag potrebbe essere proprio questo il secondo potrebbe essere il nome del tuo canale il terzo hashtag potrebbe essere il contenuto del video stesso quindi in questo caso stiamo parlando di hashtag potremmo inserire youtube hashtag il quarto potrebbe essere un'altra parola chiave inerente il video in questione quindi inserendo questi 3 4 hashtag uno più generale uno con il nome del tuo canale e uno o due con l'argomento riguardante quel video stesso, puoi riuscire a diffondere sulla piattaforma i tuoi video e aumentarne le visualizzazioni. Per ottimizzare il tuo tempo ti consiglio di inserire i primi due hashtag, quindi i due hashtag generali che dovrebbero essere sempre uguali per tutti i tuoi video, all'interno delle impostazioni predefinite. Per farlo basta entrare in YouTube Studio, Impostazioni impostazioni predefinite video caricati e inserire gli hashtag nella descrizione in questo modo i tuoi video futuri avranno già impostati i primi due hashtag e tu non farai altro che impostare gli altri due o tre hashtag specifici per il video inoltre se non l'hai già fatto apri i tuoi video precedenti e inserisci anche in quelli gli hashtag su come ottimizzare i video caricati precedentemente anche mesi o anni precedenti ho creato un video di cui ti inserisco il link all'interno della descrizione di questo. In questo modo potrai ottimizzare al meglio anche i video precedentemente caricati. Un'altra cosa da ricordare è che sopra il video appariranno soltanto i primi tre hashtag, quindi giocateli al meglio. Se ti è piaciuto questo video metti un like e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornata o aggiornato sui nuovi video che posteremo. Come sempre se vuoi approfondire l'argomento, se hai domande da farmi, scrivimi nei commenti. E se hai necessità di una consulenza gratuita per capire come ottimizzare il tuo canale YouTube, nella descrizione qui sotto troverai il link per prenotarla. Alla prossima!